Hello everyone! Hello everyone! Due settimane fa ho fatto il mio primo video in italiano e questa cosa mi ha aperto un sacco di possibilità che non avevo mai esplorato prima. Allora mi è venuta un'idea. Io sono di Roma, mio marito è americano, non sbirciare, tanto non c'è niente qua. Lo so che ragazzi non tutti siete di Roma, però ho pensato mettiamo alla prova il suo romano. Va bene, basta, basta. Non sapevo quanto eri entusiasta. Perché secondo Sarice. me è divertente. <ride> Ho 10 domande per Brian con 10 termini romani. Io ti leggerò la frase e tu devi cercare di dirmi che cosa vogliono dire quelle parole, <coughs> quei modi di dire. Già questo gioco non mi piace. <ride> Sei pronto? Sì. <ride> Vado con il mio agente romano. Numero 1: Si è abbioccato sul divano. Si è sul divano. Allora, conoscendo Abbiocco e divano direi che si è sdraiato sul divano. Solo sdraiato? Eh, magari si sta addormentando. O si è addormentato. Di di di! Si è addormentato. Bravo, bravo. Ma tu conoscevi Abbiocco? Sì. Me allora. lo metti in una frase, Abbiocco? Che Abbiocco. Che bella frase. <ride> non sottovalutare. Frase numero due. È andato un puzza. È andato in puzza. Tipo, è scorreggiato. <ride> no, questo non è così. Non è una brutta prova. È vero, però andare in puzza vuol dire rosicare. Non mi hai fatto finire, era quello che stavo proprio... Per... <ride> no, hai detto scorreggiato. Eh, no, la prima prova. Però poi stavo per dire rosicare. Vabbè, per ora sei uno a uno. Bravo. Ti ho detto dieci volte, sei proprio decoccio. Te l'ho detto dieci volte Sei proprio decoccio Sei proprio decoccio Sei sordo ah. Decoccio vuol dire... non lo so Vuol dire che non capisci de Sei testardo questo gioco non è facile No, non è facile, per me se non hai mai sentito queste parole è difficile indovinare il significato Non hai mai sentito essere di coccio? No, ah. tu non le dici queste cose Perché, al contrario di come hanno detto i miei follower, non parlo così tanto di uomo. Questa la devi azzeccare Frase numero 4 So due settimane che mi chiama, me sta a dar pilotto Me sta a dar pilotto Questo io forse l'ho sentito alcune dai, volte vorrei dire tipo mi sta addosso, mi chiamo troppo mi dà fastidio, mi sta a dare pilota Pilotto no pilota si, sì, bravo rilassati, rilassati sono molto teso voglio vincere questo <ride> gioco ma questo gioco non è per te per vincere questo gioco è per far divertire no, non vi farò divertire alla mia expense quello è strano, sta in campana Sta in campana vuol dire guarda Stai attento e guarda Sta nel campo per guardare se viene un... Aspetta, tre... stai nel campo? No, stai in campagna. Però. stai on the bell. stai on the bell. Ok, sì, bravo, eh, stai attento, però non è stai in campagna. Eh, yeah, perché ho confuso campagna e campana. Allora, sei 3, tu, 2, 2, Roma. Roma vince perché tu stai. Sto vincendo. Stiamo vincendo tutti ragazzi. 3 su 5. Questo è un po' difficile. Sinceramente Marimbarza. Sinceramente? Ma rimbalza Sinceramente mi rimbalza so it back to me. mi ritorna Mi ritorna Oh, non mi piace Cioè non è il mio gusto mm, Non mi importa, non mi tocca Eh. Eh beh no, però non è quello che hai detto Devi essere 3 su 6 Quante domande ci sono? 10! Ma ti stai divertendo? Sì Sì, sto divertendo molto Oh, sono uscita così Arzami tu spicci sono uscita così, così alzami due stitch. Vuol dire non ti incazzare, dammi C'è un po' di... C'è, like in English, give me a break Like, dammi due spicci E dai, però, stai calma È più letterale di quello che pensi, eh? Dammi due monete eh. mm. Arzami, tipo prestami Gliela diamo o no? Gliela diamo Solo perché ti ho detto che era letterale e tu sapevi che cosa erano gli spicci No, però questa la sai sicuramente Numero 8 Non t'accollare Non t'accollare vuol dire non starmi addosso Cioè non essere sempre così vicino e darmi un po' di spazio Bravo Questa sapevo che l'avresti saputa perché è una delle poche che uso È una delle poche che usa Quanto è gentile Oh Brian, non accollà. <ride> E ah, questa qui potresti arrivarci Numero 9. Io te lo dico a canna che ne è giornata. Io te lo dico a canna. Io te lo dico a canna che ne è giornata. La cosa che mi interessa è accannare. A canna vuol dire direttamente lo dici così. Lo ah, nice try. Accannare è smettila. Questo contesto non l'ha reso molto facile. No, no, no. I miei follower romani avrebbero capito subito. Eh, però io non sono romano. Eh, lo so, però non dare la colpa al mio contesto. Ragazzi, 5 su 9. Oh mio dio, potrebbe essere un pareggio mm -hmm. o una vittoria. Qui da questo punto c'è solo da vincere, non c'è niente più da perdere. Quindi allora. vado avanti. Numero 10: Non regge. non sta regge, vuol dire non ti sta bene. Non ti sta bene? Non va bene per te. Non ti regge. No! Non ti regge vuol dire non c'hai il coraggio. Mm, esatto. No, esatto no! Cioè, non ti sta bene nel senso che il coraggio manca. Per questo. Non eh ti no sta no no bene. no no. Allora adesso sei pari, scusate, però non voglio lasciare così. Serve assolutamente un undicesima Ho deciso che sarà Damo se una punta per domani. Damo se una punta per domani punta è un appuntamento, un orario è un posto per domani per vederci. E Brian vince! Tutti questi anni in Italia non sono solo serviti a imparare l'italiano, ma anche a imparare il romano. Mm -hmm. Trilusa sarebbe fiero di te. E il romano. Bravo! Vi è piaciuto questo video? Per me è divertentissimo, Brian ha sudato tutto il tempo! Sei stato bravo, hai vinto! Thank you! Però devi imparare la differenza tra campagna e campagna! E poi c'è una regione tipo la campagna. La campania. Campania. Campagna, campana, campania. Se mai bravo, mia. Yeah. E poi c'è l'azienda tipo compagnia. Compagnia. È vero, l'italiano è difficile. Ragazzi, se vi piacciono video del genere lasciate un commento perché ho tante altre idee. Ci vediamo!